Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un video diverso dal solito. Oggi vi voglio parlare di una storia, di una storia che ho avuto online mentre giocavo con un mio amico di nome Santo. Allora, in pratica la storia è la seguente Stavo giocando a Diaper Escape E incontriamo questo tizio in lobby Comunque, io sono di solito un tipo molto friendly Cioè quando qualcuno mi incontra online, dal vivo Cioè cerco sempre di fare l'amico, simpatico Anche se qualcuno è straniero Tendo a parlare inglese, cioè a farci amicizia Tra l'altro, piccola parentesi In questo video il mio inglese farà schifo Perché quello che vedrete ragazzi è accaduto in live Quindi io stavo parlando inglese, italiano e napoletano Mentre mantenevo la live e salutavo tutti tutti i fan del sito Viola Su cui appunto porto le streaming Link in descrizione per seguirmi Comunque il mio inglese sarà brutto Quindi non criticatemi giuro che, giuro che lo conosco Giuro col C1 Quindi ragazzi mi raccomando Guardate il video fino alla fine Perché veramente fa sbellicare dalle esate Infatti ragazzi io vi ricordo comunque che il video Cioè io l'ho pubblicato semplicemente per farvi ridere Per portare un po' di positività Non voglio assolutamente incitare a nulla di cattivo Perché appunto alla fine si tratta di un paio di lobby Cioè di un paio di discussioni in un videogioco Che lasciano il tempo che trovano quindi niente raga, beccatevi sto video Man, just try to go a little bit of safe So let's go to arcway, a little bit farther, ok? Sorry man, I have to use the... I can use the push tool Because I can speak with, uh, with you And my using controller, so that's it, sorry Tanto ti raggiungo? Ma lo stai picconando o sbaglio? Quello ti sta sciogliendo, non è che lui che si sta sciogliendo Aiuto? Sto arrivando, sto arrivando Uno gli ho fatto mani però sono due, sono due. Ok? L'altro ci sta, pochissima vita fa la pushalo push, No, sono in tre, sono in due, sono in due, sono in due. È un altro team, un altro team. Tranquillo. Sì, sì. Nice. Non si capisce niente. Nice landing, nice place, nice peak. Se shame. Man's nearest post. are at uh, about 100 meters. Ah, uh, the zone is safe, man. Sta fuggendo, credo. E si è un po' spaventato ragazzi è sì, A little bit a Little bit Vabbè senza fortuna di gamer stanto in squadra Cioè che vuole fare? Ma infatti io non so perché siamo ancora Cioè questo è già morto È già morto Vai allora, vai fra Spara spara spara Shoot him Shoot him Guarda guarda guarda guarda come muore Guarda come muore Man these spots are clear You can No no They are not They are no. not They are arriving, They are arriving Allora se uno se lo uccide Poi uno si mette sullo spot Vabbè sta a facchiapparello veramente Oddio ti stai chiamando addirittura, incredibile. No, how they <laughs> Ma veramente. Wow! <What? laughs> wow, okay, che post. Oh sei lei fa that you talk too much on this <disgusting> Wow, raga, questo non ci vuole no. rianimare. Ha detto non vi rianimo perché parlate troppo. Yeah, yeah, yeah. <ride> Ma che serio? Prezzo. Che serio? Che schifo. <ride> che cringe. Ma are two friends, we don't care about teammates. We jump and die tu, marò, Che cringe. E... Why why you? Why you? Why why you? Che cringe. Okay, okay man, if you want us, to lead, no problem, no problem, just win the game alone If you can, okay, that's okay, no problem Yeah, yeah, yeah, just play, just play, win this game, alone you will We'll surely win! If you, if you play alone, you, no, no, no, no You shut the fuck up, man, no, I don't fucking care You don't wanna ride us? Okay, okay, let's win this game I will expect you, I will cheer you up, I will cheer you up, no problem I will cheer you up, I will cheer you up, man You can win this game, don't worry, dude Giute, giute Oh my god, so good So good, oh yes <ride> no, Vabbè ragazzi, è scandaloso, è scandaloso. Che simpaticone, tanto la vince da solo, sicuro, sicuro, raga. la vince No, ma devo aspettarlo, devo aspettarlo finché non vince Va allora, vai, vediamo quante kill fa, vediamo quante kill fa, sono curioso Cioè, ci ha definito disgusting, ci ha definito disgusting, capito come Bah, va bene, va bene Va bene, no, no, no, non ti mette. non... Non voglio essere rianimato, no voglio vedere, voglio vedere. Tanto questo mo trola. Se ti metti sopra trolla. Se ti metti sopra trolla. Vai vai, vai vai. Vai, vediamo, vediamo. Oh, oh my god. Rianimato. Ti ha curato Ti ha curato? No ho capito. A me santo rianimato. È rianimato? Vabbè. Ok. Vediamo che vuole fare. Vediamo, vediamo. Sì, sì, vai, tranquillo. Shh. vabbè ma no, non sai caccar in mano semplicemente ha capito che giocare così è inutile perché non si può fare dal solo verso squad ha fatto rotino ha fatto rotino grazie mate i love it that's my kind of affection and love that I want ti serve una mano? No, ce l'ho la PMA tranquilla. Okay. No, ma lui è morto. Ah, no. no, è vivo, è vivo. No, no, se sì. muore io lo rianimo. Se muore io lo rianimo. Ma no, se muore io lo rianimo. mi interessa. Io devo vincere, devo giocare, sì, ma che mi interessa. Direi. Sperazione, sta uno giù. Porca miseria. Mi sa che li sto portando, santo, eh, d'avviso Fuck, you just don't care. Due <laughs> fucking pieces of shit. <laughs> Man, are you from Russia? I don't know why I Look at you. A Just... Ma che sei scemo Oh Gesù Cristo. Per caro, <laughs> caro I'm a founder yeah. man I live drop <laughs> If you want ok But I don't think that we'll care Cioè che sei scemo eh, ma, ma è stupido Ci chiama disgustosi e poi vuole avere anche ragione Ma che che Perché gioco Ok Va, veramente, ragazzi, scandaloso oh, no. Vai, vai, tranquillo, man Qua ma se, veramente... se vinco, quanto godo Mi credi se vinco, quanto godo Vai, portiamoci a casa sto. No, veramente, se godo ci... Comunque devo ripigliare il nome e ci devo mandare oh, lo screen eh, Se vinco Mamma mia Ci ha chiamato disgustosi, eh Ci ha chiamato disgustosi, ragazzi Cioè, veramente Vuole riportare noi quando eravamo noi che lui non voleva rianimare. Devi, man, devi sfondare con, devi sfondare con la Attenzione Dimensiona una palla di fronte. Mamma mia, mi ha massacrato di brutto. No, ma sniperato. No, da sniper Madonna, Riesci a vedere uno spot in giro uh, più tranquillo, se però perché sei sniperato. Era solo un maleducato sì. Se Ti devi diretto sul questo, ci sta. Eh, provo un attimo solo che la... non ho non ho abilità dirette, aspetta, provo un attimo. Vai, vai, ci sono, ci sono, ci sono. A posto. Stanno in questa casa no. sotto di noi comunque. Ok. Si sta chiudendo il settore. Se vogliamo restare qui, noi ce lo prendiamo alle spalle. Aspettiamo che si chiude. No? non fa niente. Pure che non abbiamo la cura. Non oh, credo non che non ci... ci è morto, è morto, è praticamente morto. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Ma è morto, è morto, è morto. tranquillo. vai. A posto. Aveva proprio le mie abilità. Ma ti giuro, frate, questo mi ha fatto raggiare troppo. Maro, che stizza. Beh, io su rimbolo in Vabbè non, non oso immaginare Guarda non oso immaginare Comunque stanno su di me Io sono andato di invisibilità Cerca di non farti notare per un po' Oh grazie di avermi aperto la porta Perché mi servì. lì Mentre si, si stanno addosso Ti stanno salendo Stanno salendo È morto è morto è morto, è mortissimo Si è curato È salito con lo schianto Sotto c'erano qualche C'erano cioè, delle armi Per esempio qua c'è un altro X-Fire Se ti interessa Oh no, no. Ma c'è il team addosso. Frate ti avviso, te li sto portando dentro, dentro la casa, eh. Dai, vabbè, vai, vai, vai. Mica i mine. Vai. Un assist me l'hanno fatto, quindi qualcuno di loro è morto. Vai, vai, entra, entra, entra. Madonna! Quella mina è stata bellissima. Perché sono più veloce nella ricarica? Un altro ucciso. Sparano da sopra. Utilizza l'armatura e scendiamo. Andiamo so sopra di loro. L'ho colpito 51, no, però mi fa male, santo. No, wow, santo è morto, wow, ti giuro, ti giuro, ha, ha uno di vita. Uno proprio, ti giuro, uno. No, l'ho perso. Oh, eh. Aveva uno. Siamo in tre squadre, man, guarda che questa se... Io piglio la corona. Lo faccio, fra. No, hanno preso... No, hanno messo il muro sulla corona. Aspita. Lo sto massacrando, morto. Pratici ci dobbiamo uccidere quello con la corona che sta praticamente da solo con i compagni. Sta veramente solo con i compagni, quel tipo è pericolosissimo. Ho preso la corona, ho fatto questa follia. Cerchiamo di stare in casa assieme, cerca di raggiungere la casa mia prima possibile. Eh, che, qua sta lo scudo. Vai tranquillo. Cerca di sfondarlo. Ti do una mano a sfondarlo, vai, aspetta, vai. Sono su di me. Vai, vai, teniamoci qua, teniamoci qua. Abbiamo 20 secondi. Vai, vai. Alla faccia di quello. Ah no. Scusami, no. Fatto gli, siamo gli disgustosi. Va bene, vinciamo nel game. È vinto, vai. Tanto se attivo l'armatura, ho vinto. Se attivo l'armatura ho vinto. L'attiva, l'attiva, l'attivata, l'attivata, vai. È vinto. Vai. A posto. E va. E poi così. Come siamo? Siamo un team disgustoso. Cosa siamo? Un team disgustoso? Siamo sì. Un team disgusto. Siamo un team disgustoso. Siamo un team disgustoso. Siamo un team disgustoso. Quanto godo a vincere in due? Vai. Siamo un team disgustoso. No, alla faccia sua? Sì. Perché? Perché è un maleducato. Un maleducato. Decisamente maleducato. Noi stavamo semplicemente parlando e lui già si è messo a rompere. Che noi stavamo parlando. Cioè, non si può parlare. Mutaci. Mutaci. <ride>